Sì, ma no, succede... stai zitto, ogni volta che mi dici qualcosa a te succedono i casini, per favore stai zitto, per favore, grazie Te volevo solo dire se hai visto Sherlock Perché me l'hai detto? Non lo so, ma è importante Ma che è importante? Cioè, vabbè Rivede. Sherlock è una delle serie tv che ho maggiormente apprezzato nell'ultimo periodo Perché me l'ha detto? Perché me l'ha detto ma non l'ho presa bene e, e... perché me l'ha detto? benvenuti in Sherlock effetti collaterali oh ma e da quant'è che fumi te? questo non ti riguarda Moriarty ma che sei scemo? io non sono Moriarty Cadavere fresco Perché c'è il cadavere della de, de, de signora de, del terzo piano su, sul letto? Perché il cadavere di una signora è sopra il mio letto? Un attimo Devo entrare nel mio palazzo mentale L'ho uccisa, per poi frustarla, per capire da quant'è che il cadavere era morto. Come ho fatto? Come sempre, Watson, ti limiti a guardare e non ad osservare. Ho visto i libidi. Quelli di un cadavere fresco compaiono prima. Ma perché l'hai fatto? Davvero non capisci? Oh mio Dio, ma sei un idiota! No, no, tranquillo, la maggior parte delle persone lo è. Comunque l'ho fatto. Semplicemente per capire chi è stato ad ucciderla Hai appena detto che sei stato te ad ucciderla Lo so, lo so, non sono un genio però È che mi limito ad osservare Watson, capisci? <ride> mi limito ad osservare quello che gli altri invece guardano soltanto Ma comunque grazie per la tua ammirazione ah! Oh, che c'hai? Ah. Devo evacuare E quindi? Dal bagno? Non è normale Di solito ci vado tutte le mattine alle 7.30 Oltre è di una consistenza Più liquida Liquida Liquida John Ho la diarrea Ah e vabbè avrei mangiato cioccolata eh. Cioccolato Quando l'ho assunto Ma non, non saprei Esci Scusa perché? Devo entrare nel mio palazzo mentale Senti io nascondo il cadavere Della vecchietta del terzo piano E, e poi parliamo un attimo eh. Hanno suonato per andare ad aprire. Sono occupato. Ho appena finito di nascondere il cadavere della vecchietta. Del terzo piano, per favore. Vai ad aprire. Moriarti non avrà mai la meglio. Ma il monitor spenta. Lo so, lo sto facendo mentalmente. Chi è Moriarty? Moriarti è un passo psicopatico che vuole mettermi alla prova sfidandomi con attacchi terroristici di dimensioni enormi. È un passo davanti a me su tutto. Sa persino dove abito. Come fai a saperlo? Il Polo Nord è diminuito del 21% e lui ha due gambe. E quindi? Come sempre ti limiti a guardare e non ad osservare, Watson. Se accosti il 2 al 21, viene fuori il 221 e noi, guarda caso, abitiamo nel 221 di Baker Street. Ma non è vero! Non riguarda solo noi, Watson, riguarda la nostra Londra! Come fai a fregartene così tanto? Viviamo a Cirenova! Hanno suonato? Vado io. Il tuo ultimo video ha fatto ben 100.000 visualizzazioni, mio Dio, ma sono tantissime, sei tipo bravissimo. Non sono bravissimo, sono solo un sociopatico operativo. Sì. <fussurre> <validity> <spº British> <zurre> <g moyenn invasion> Semplice. Come sempre ti limiti ad osservare, World. Sì, ma te l'hai visto? Mortaccio. Mortaccio. Due. cazzo. Sì, ma... No, no. Stai zitto. No, te l'ho fatto dire, rifamolo, rifamolo. Ok? Moriarty è un pazzo psicopatico che... <ride> che cazzo sta lì? pure non sposto di poco gira di vedere se c'è sei te non credo eh ti volevo, solo dire, ti, volevo solo dire, Sherlock, ti volevo solo dire se avevi visto Sherlock ti volevo solo dire se avevi visto Sherlock ti volevo solo dire mortarci tua